fatto dell'alleanza del PD non esiste un gruppo nella storia della Repubblica Italiana che ha tutta la libertà che abbiamo noi, noi decidiamo qualsiasi cosa in assemblea, anche se andarono al bagno, però abbiamo quattro paletti No condannati, no due più di due legislature, no partecipare con i partiti appunto a nessuna alleanza, perché l'abbiamo visto i partiti e se da un lato qualcuno sarebbe stato contento, uh, se, se noi avessimo rip ripatito, fatto un'alleanza col PD, vi ricordiamo che non ce l'hanno mai chiesto. A Bersani, perché poi Bersani invece non lo raccontare, eh, io no, assolutamente non lo racconto, e lo racconto immediatamente, mi ha detto l'altro giorno che, che, che sì, lui la fare il governo del cambiamento, eccetera eccetera, io gli ho detto Bersani non ci hai presentato 8 punti fuffa, la sapete, la saperne, la saperlo, voi mi avete trattato a pissi <ride> io gli ho detto veramente no, io avrei fatto molto di peggio se ci fosse stato io. io gli avrei ricordato tutto, a cominciare dai 98.000 98 euro che ha preso da Riva dell'Ilva e che ci deve ancora giustificare però gli ho anche detto tu ci avresti potuto veramente mettere in difficoltà non l'hai fatto perché non hai, hai le mani legate pensate se ci avesse detto noi in, in, in 50 giorni votiamo subito l'ineleggibilità di Belloscone, si può fare in virtù di una legge del 57 quindi non in virtù della condanna adesso, di una legge che è stata eh, approvata nel 50. Poi facciamo subito un reddito cittadinanza e subito una legge sul conflitto di interessi. Cacchiarola, ci avrebbe messo in difficoltà. Lì cioè, ci sarebbe stata una spaccatura. Invece ci ha detto, ci occuperemo di lavoro, poi ci occuperemo del TAP. In che modo? Lascia perdere, poi ce ne occuperemo. Poi ci occuperemo della legge elettorale, Che tipo? Lascia perdere, poi lo vedremo. E, e se riguardate quello streaming, lui non chiede mai la partecipazione ad un governo, esatto. infatti io lì l'avrei ammazzato, esatto. però nel senso dialettico, eh, eh, la... eh. <ride> lui ci dice addirittura una cosa subdola, beh uscite dall'aula al Senato, ci, di, ci chiede questo, cioè tra virgolette è una cosa che va anche contro la Costituzione, cioè noi siamo pagati per stare lì e votare. E la prima settimana in cui noi ancora crediamo nelle istituzioni, il leader del principale partito d'Italia ci chiede di, di abbandonare l'aula, cioè di utilizzare un mezzo sporco per far sì che il governo solo suo iniziasse e poi vi si vedrà. Ora abbiamo visto quello che è. Non sono in grado neanche di alzare la voce se viene condannato per frode fiscale un delinquente come Berlusconi e noi ci dovremmo alleare con questa gente.